Allora, salve a tutti, ecco questo video non è un video dei soliti, è un video che vuole in qualche maniera eh, dare uno strumento tecnico in più. Come sapete ci siamo lanciati in questa cosa di, di darvi la prima mano tesa la prima piccola spinta attraverso eh, il mio canale Telegram e attraverso tutti i canali regionali che si sono creati per aiutarvi ad incontrare altre persone che abbiano la stessa vostra vibrazione, con le quali potete ricostruire la vostra vita, costruirla alternativamente al famigerato Marchio Verde che, ripeto, non va sostenuto, va boicottato in tutti i modi possibili, essendo un abominio storico storico del diritto e nella storia dell'uomo, delle libertà dell'individuo. Quindi un altro passetto, e ci siamo imbattuti grazie al mio angelo Paolo eh, in una bellissima realtà eh, che si chiama Mission Matrix, che eh, vorrebbe, vorrebbe aiutare attraverso una piattaforma il, la ricostruzione da parte di tutti quanti voi, di quelli di voi che, hanno, che vogliono o che hanno dovuto eh, reinventarsi la vita eh, sulla base della non accettazione del marchio verde, questa piattaforma espressamente metterà a servizio degli strumenti per aiutare la ricostruzione nuova nuove imprese, nuovi lavori, nuove idee, nuova creatività. E io non conoscevo Sara prima che una delle fondatrici fondamentali di questa Mission Matrix, è stato un bellissimo incontro, continuerò a conoscerla e da tutto quello che è stato possibile per me di capire e sapere, trovo Sara meravigliosamente allineata alle frequenze di cui io sto parlando, il progetto è, è meraviglioso ed è un'altra spintarella per voi, per aiutarvi a ricostruire la vostra vita. Mercoledì di 1 eh, dicembre, io sulla, loro, eh, sulla loro stessa eh, diciamo, pagina Facebook, eh, sarò presente alla, a una presentazione di, questa, di questo strumento che io spingo per tutti i malpensanti, non c'è nessun tipo di accordo economico, non c'è niente che riguardi il denaro, che riguardi me in relazione con questa piattaforma e cose di denaro, è esclusivamente quello che mi sembra essere uno strumento straordinario per eh, aiutarvi a ricostruire la vostra vita, perché attraverso la ricostruzione della nostra vita non solo noi facciamo del bene a noi stessi, ma in questo momento stiamo letteralmente ricostruendo l'umanità, sia a livello spirituale che a livello materiale, per cui vi invito eh, a essere tutti presenti eh, a questa serata di presentazione in modo che potete capire di più anche voi di che cosa si parla decidere se aderirvi e, e quindi lasciarvi trascinare dal vortice di questa meravigliosa e miracolosa ricostruzione delle nostre vite. Eh, vi abbraccio come al solito tantissimo e, e andiamo avanti insieme, andiamo avanti insieme, il cambiamento veramente lo, lo facciamo noi.